Ciao ragazzi, buongiorno! Oggi abbiamo come ospite anche Felix che adora entrare in studio è una delle sue stanze preferite, vero? Allora, sta dormendo su questa coperta ma non è la sua e oggi andiamo ad utilizzare anche un cuscino perché quello che andremo a fare è riciclare questa vecchia coperta per realizzare una federa per questo cuscino attenzione, senza cucire per chi non sono capace Se ci lasci lo spazio Potremmo anche cominciare a realizzare La federa, ti va? Vieni a dormire sulla poltrona? o Puoi metterti anche un po' più in lava, ben uguale Tra l'altro nelle storie di Instagram Vi ho parlato dello sfondo del, dello studio Che vi ho spoilerato in un video Adesso non so se caricherò prima quello o questo Comunque questo è... Um, praticamente lo studio quasi finito mi manca solo lo sfondo ma è successo che ehm, praticamente sono andata in negozio eh, per cercare una di quelle arelle ombreggianti diciamo che si mettono in giardino per avere uno sfondo di bambù eh, dietro di me e eh, però è successo sono tornata la settimana successiva per prenderlo e niente li hanno tirati via perché fa parte della collezione Primavera-Estate e quindi fino al prossimo anno non ci sarà più e quindi tutti quanti, anzi non tutti, moltissimi di voi mi avete detto beh, ma è uno studio di DIY, perché non fai anche lo sfondo di DIY? Allora, io lo metto nella lista della cosa da fare ditemi cosa ne pensate anche qui allora, per questo eh, progetto praticamente non serve nulla se non della vecchia stoffa o nuova, insomma, quello che volete io utilizzo una coperta ma potete utilizzare un lenzuolo, una t-shirt ed eventualmente il cuscino per prendere la misura Felix, molla qua allora, apriamo la coperta e eh, quello che vado a fare è prendere la misura ah, forse è meglio se usiamo anche la matita per essere più sicuri È un DIY talmente facile che può farlo chiunque davvero, anche un bimbo lasciami lavorare con l'aiuto dei grandi ovviamente no no ma no felix ok ho un'idea guarda felix vieni qua vieni qua vieni, vieni qua senti guarda che morbida che hai vieni wow, ti piace? ti piace? questa è bella, vero? oh, bravo Felix bravo, una santa! lui adora entrare in questa stanza, gli piace un sacco allora, torniamo a lavorare, lasciami lavorare allora, la coperta la tengo piegata a metà perché così faccio lo stesso lavoro una volta sola perché ovviamente ci serve la doppia copia sotto e sopra prendo la parte centrale perché la mia coperta ha anche il bordo e io non voglio inserirlo nel cuscino quindi dopo andrò a tagliarlo Allora, ah, fatemi sapere anche se la luce eh, vi piace così o se la volete più intensa perché io ho acceso solo una luce e ho spento eh, gli ombrelli e, e sto utilizzando le lucine queste come sfondo e anche per illuminare leggermente dietro però non so, ah, forse ha deciso di andare sulla poltrona Sì però non so se come illuminazione basta e se volete qualcosa di più uh, luminoso perché comunque il piano di lavoro è illuminato però magari sono un po' scura io o è un po' scuro lo sfondo fatemi sapere sotto nei commenti prendo il mio cuscino e vado a prendere la misura vado a disegnare il mio cuscino al centro dopo vi alzo la coperta così vedete eh, cosa ho fatto e fatemi sapere se volete anche la ripresa dall'alto o da, dal lato in modo che riusciate a vedere eh, bene tutto o se vi va bene anche così come sto facendo ora eh, poi comunque durante l'editing cambierà qualcosa e quindi vedrete insomma ok allora posizioniamo un attimo giù il nostro cuscino allora il risultato è questo, come vedete ho disegnato la grandezza del mio cuscino, la forma del mio cuscino eh, sulla mia stoffa lasciando però eh, circa 10 cm ehm, di scarto su tutto il bordo del mio cuscino. Ora vado a ritagliare sul doppio della stoffa in modo da farlo una volta sola. Mentre vado a tagliare, un'altra cosa che mi serve eh, sapere da voi è se vi piace vedere il video eh, realizzato in questo modo, quindi passo per passo cioè, come lo realizzo appunto io, cioè, insieme a me, oppure se preferite vedere un video più corto dove andiamo sia a realizzarlo passo più per passo però diciamo in modo più sintetico e sono andata stortissima in modo più sintetico e senza dilungarmi insomma su magari sugli errori di percorso oppure se volete vederle, vederli entrambi cioè il il video di come realizzo il video e poi uh, il tutorial molto sintetico, ecco, ci sarà ogni passaggio dentro, ripeto, però andrò a togliere tutte le cose superflue tipo tutte le mie chiacchiere. Ed ora vado a tagliare delle strisce larghe circa due uh, centimetri che partono dall'esterno della stoffa fino al segno dove ho realizzato appunto la, il disegno, la sagoma del mio cuscino allora io direi di partire dall'angolo perché la, o lo lasciamo per ultimo lo facciamo per ultimo dai allora andiamo a ritagliare tante striscioline di 2 cm circa direi che questa parte ve la risparmio quindi mentre io taglio tutte le striscioline vi metto in pausa e poi andiamo a fare insieme l'angolo oppure mando avanti veloce così non faccio per realizzare questo progetto vi consiglio una stoffa che non si uh, sfili troppo tipo questo che è un pile scusatemi se sono sempre seria quando faccio questi video tutorial ma è che sono così concentrata che non mi rendo conto delle espressioni che faccio andiamo a realizzare l'angolo quello che vado a fare nell'angolo è praticamente fare una striscia uh, centrale proprio al centro dell'angolo felix i baffi in questo modo qua in questo modo qui quindi i due le due strisce laterali più una centrale che prende esattamente centralmente l'angolo quello che vado a fare ora è molto semplice perché prendo i miei le mie due strisce e vado a chiuderle Insieme, due strisce, quelle attaccate insieme, che tagliate insieme e vado a fare un nodo. Allora, il nodo lo potete fare nel modo che volete. Sapete che in base a come cambiate il modo, il nodo cambierà anche la direzione delle frange del cuscino. Io voglio che le frange vengano tutte verso una sola direzione e quindi faccio un nodo in questo modo. Prendo la mia frangia, le giro attorno alle dita e vado a chiudere insieme, faccio praticamente il nodo utilizzando le due frange insieme, utilizzandole come un unico filo, e vado a stringere molto bene e più eh, vicino possibile a, alla base del taglio il mio nodino, quindi eh, cercate di stare appunto più vicino possibile alla base del taglio in questo, in questo punto qua e adesso si continua per tutte le frange e adesso si continua ad annodare tutte le frange un altro bel eh, consiglio che posso darvi è di, di utilizzare eh, due colori diversi per eh, i lati quindi io lo utilizzo tutto grigio però eh, realizzarlo di due colori diversi eh, è una bella idea anche quella se proverete a realizzarlo come sempre aspetto di vedere tutte le vostre foto taggatemi ovviamente che così io riesco a vederle a me fa molto molto piacere vedere che realizzate i miei video i tutorial dei miei video i progetti, le ricette io intanto ho lavorato tre lati, ho fatto i nodi su tutti e tre i lati mi manca solo l'ultimo lato però prima devo andare ad inserire il cuscino allora apriamo la nostra federa infiliamo il cuscino ok e adesso vado a chiudere le frange che rimane allora, per farvi vedere la differenza delle frange in base ai nodi ho fatto queste due frange, questi due lati con i nodi utilizzando appunto <coughs> i, due, i due laccetti come se fossero un unico laccio, mentre questo lato e questo lato li vado a fare con la, i nodi classici, quelli che si utilizzano per allacciarsi le scarpe insomma quindi prendo i due nastri e vado a fare i nodi allora tiriamo fuori queste frange e chiudiamo questo cuscino e voilà cuscino completato andiamo a riempire gli angoli Là. fatto questo quindi è il risultato con il nodo classico e questo è il risultato con il nodo singolo e niente questo è il risultato finale fatemi sapere cosa ne pensate ditemi se può risultare un'idea utile, carina Soprattutto fatemi vedere se proverete a realizzare questo progetto anche voi e inviatemi tutte le vostre foto nei social, trovate il mio Instagram qui e perché mi fa sempre molto molto piacere. Adesso tocca a voi, lasciatemi tutti i vostri commenti sotto al video e niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!